Sono coautore insieme a William Bishop, che non può esserci, in realtà lui insomma, il signore di una certa età, non è neanche in Italia, per cui sarebbe difficile dire a tutte le presentazioni. Bene, la mente quantica. Beh, in questi tempi diciamo, di quantico si sente da tutte le parti, no? la mente quantica, il cervello quantico, la piadina quantica, il quantistico da tutte le parti, già negli ultimi 2-3 anni no? c'è stato un boom pazzesco, perché questa è una parola abbastanza strausata. Eh, la mia è un'avventura che è iniziata un, un po' di anni fa, parecchi anni fa. Nel 1998 ho pubblicato il mio primo libro che si chiama Il potere della legge universale che per, per, diciamo, è stato uno dei primi dove ho avuto il coraggio e anche la faccia di parlare di teorie della meccanica quantistica unite a neurotecniche per il cambiamento interno, interiore. Perché sono partito da un presupposto, se tu cambi la percezione dello stato interno cambia anche quello che c'è fuori. Soltanto che secondo me erano periodi un po' troppo prematuri: nel senso che quando andavo in giro a parlare di meccanica quantistica, la gente a parte mi diceva: me me me che? Meccanica che?? Ora qualcuno in più adesso quando si parla di meccanica quantistica, anche se non sa esattamente di cosa si tratta, più o meno un'idea ce l'ha e poi un po' ne parleremo. Soltanto che. Il mio mentore di allora, che appunto è William, eh, mi diceva occhio a parlare di questi argomenti in giro, mi dicevo all'epoca, perché quando tu ne parli in giro ci sono alcune informazioni che la gente non vuole che vengano divulgate, o meglio, la gente, alcuni non vogliono che vengano divulgate, alcuni non c'è. e ovviamente ho detto, tu sei un heroico, figura. E ho cominciato a parlare di questi argomenti la prima presentazione pubblica l'ho fatta nel, non ricordo se 2000 o 2001 sinceramente, però sicuramente l'anno 2000, a Milano, grossa presentazione del libro, Potere del Giuniversale, Universale, che poi rieditato con edizioni, e c'era un tipo strano, c'era un tipo strano, no, molto, proprio tipo come quella sedia che adesso per fortuna è vuota, no? e c'era uno in questa libreria esoterica, dove la gente va vestita non come me, con la giacca e tutto, ma vestita in maniera casual. C'era questo in giacca, cravatta, nero, con 24 ore, occhiali scuri. Eravamo sotto, non c'era luce. E la cosa mi ha inquietato, perché ho detto, boh, c'è questa persona che è strana. Però alla fine io, come dire, non ci ho fatto caso, sono andata avanti. Presentazione a Riccione. Eh, conoscete il caffè... Caffè Pascucci no? di Riccione, quello che c'è la parte su che fa le presentazioni, quella sera lì a un certo punto. Io a William ho detto: Guarda, credo che effettivamente a qualcuno dà un po' fastidio che fanno certe cose. Mi fa tu sei paranoico, Vincenzo. Dice così: quella sera lì, in tre, vengono a quella presentazione per fare un proprio e vero sabotaggio. E alla fine di quella presentazione, quando siamo usciti, ha fatto: Forse non sei così paranoico. La cosa che mi ha un po' lasciato perplesso e non me lo riuscivo a spiegare, soprattutto attacchi molto forti relativi alla meccanica quantistica, era questo. Dicevo: ma quello che riporto in giro, io non sono un fisico, io sono un divulgatore, sono un ricercatore, nel senso che ricerco, studio, leggo, sperimento. Sono cose che dicono. I fisici, quindi non sto dicendo robe che me le sono sognate la sera, ma non capivo quell'accanimento pauroso che c'era quando toccavi certi temi. Negli ultimi anni per fortuna questa cosa si è stemperata. E infatti ecco perché negli ultimi due o tre anni c'è un boom e tutti quanti adesso parlano di certi temi. Adesso si sente parlare di leggi di attrazione, no? Quanti di voi conoscono leggi di attrazione? Beh, più o meno tutti, ovviamente. Eh? Quanti di voi ottengono sempre risultati con la legge di attrazione? Sempre, sempre? Sì. Eh, e vi spiegherò perché. Stasera scoprirete perché con la legge di attrazione non sempre abbiamo i risultati che desideriamo. Ci sono purtroppo altre leggi che non vengono divulgate, guarda caso, non si parla assolutamente del, di cosa effettivamente noi andiamo ad attrarre, ma soprattutto... Non viene spiegato che noi non attiriamo nulla, ma ci spostiamo su altri rami di realtà. E ve lo spiegherò meglio quando vedremo due o tre cosette di meccanica quantistica. Quindi va bene quando uno si avvicina, un neofita, il concetto di «Ah, io penso positivo, attiro positività». Però dopodiché ti devi spostare su un livello diverso e cominciare a comprendere che non è il pensiero razionale quello che innesca il meccanismo, ma è quello che tu pensi profondamente, che sfugge alla tua consapevolezza quando ciò che pensi razionalmente coincide con quello che tu pensi profondamente le cose funzionano e la legge di attrazione funziona alla grande ma quando è che non funziona? non funziona quando quello che tu pensi razionalmente non coincide con quello che pensi di pancia o inconsciamente perché pare che l'inconscio si trovi da queste parti non nel, nel, nel cosiddetto emisfero destro detto questo Toccheremo poi l'argomento delle credenze, delle convinzioni, che è molto importante. Il libro vuole soprattutto divulgare qualcosa di importante, un concetto che è quello del focus universale, che è un'antica capacità atrofizzata dentro di noi, che purtroppo noi usiamo senza rendercene conto e il libro spiega come riattivare questa capacità, o meglio, è già attiva ecco io non voglio fare il paraculo come fanno alcuni che dicono no venite al mio corso che vi attivo i poteri quantici è una paraculata, non esiste, l'avete già voi avete già il potere dentro di voi semplicemente si tratta e già lo usate senza rendervene conto si tratta di usarlo consapevolmente e cominciare a risvegliarlo sempre di più è come un muscolo se io Mangio tutti i giorni, parliamo, parliamo del cassone, no? Un cassone con squacquerone, gorgonzola, eh, ci metto l'impossibile dentro e tutti i giorni mi nutro così, mangiando una ventina di, di, di, di cassone, non è carne, no? no? Però è, è, è ingrasso, non faccio attività fisica, non faccio nulla, poi un bel giorno dico, beh, vado a fare la maratona di New York, eh? io stramazzatello dopo 10 metri, è ovvio, è uguale. Noi abbiamo questo muscolo completamente atrofizzato, completamente, ogni tanto lo usiamo senza sapere come, e vi dico di più, chissà come funzionano certe cose, fa in modo che voi lo usiate per lui. Vi voglio leggere una storiella, è una storia, quindi non è qualcosa di reale, poi trarrete voi le vostre conclusioni. Tanto tempo fa un'antica civiltà, si evolse così tanto da comprendere che la tecnologia è solo un supporto, scoprì che il vero potere era racchiuso nell'uomo e quindi sviluppò un'incredibile capacità co-creare la realtà desiderata, e badate bene al termine co-creare, ecco, non parlo mai di creare questa incredibile abilità era di dominio pubblico, pensate che bello, un, una popolazione dove tutti quanti hanno questo potere che cosa significa essere tutti? Alla pari e la popolazione co-creava attivamente per il proprio benessere. Gli esseri umani avevano compreso che unendo le forze avevano più energia per co-creare e quindi ottenere veri e propri miracoli. La civiltà fioriva e non esistevano più persone potenti e temute in quanto tutti erano uguali. Questa cosa non piaceva a pochi isolati membri di questa civiltà che miravano al potere. Ma come facevano ad acquisirlo se tutti avevano questo potere? Dovevano dividerli e farli lottare l'uno contro l'altro, lentamente riuscirono a creare conflitti, confusione e caos. Le diverse fazioni usarono questo antico potere per sconfiggere gli avversari, il risultato fu il quasi totale annientamento di quella popolazione. Quei pochi membri isolati che ambigono al potere si erano chiaramente tenuti a debita distanza, aspettando il momento giusto di agire. Beh, in genere questa gente non si mette mai in prima linea. Arrivarono con la soluzione per far risorgere la civiltà, misero sotto accusa questo antico potere e ne vietarono anche il solo parlare. Presero questo antico sapere, ne strassero pochi inutili e isolati frammenti e crearono un culto da adorare passivamente. Solo i sacerdoti potevano fare da intermediari tra uomo e energia creativa. I sopravvissuti erano felici di trasformarsi in mansueti in manzi da tenere in un recinto in cambio della sopravvivenza. Con il tempo e le varie generazioni, questa antica abilità si atrofizzò. Quei pochi individui che si a usarla venivano perseguitati, nel migliore dei casi, o uccisi senza pietà. Solo i membri della casta e la loro linea di sangue, ce lo aggiungo io: si passavano in segreto nel corso dei millenni, di generazione in generazione. Usavano e usano questo potere segretamente per creare l'umanità che a loro fa più comodo. Questo fino ad oggi. Allora, questa può essere una storia inventata, nel senso che io l'ho inventata perché in realtà l'ho creata, però se noi guardiamo indietro nel tempo e guardiamo le cose non più da un'ottica sempre ufficiale perché il problema è che noi ci viene sempre data una verità ufficiale che è quella e noi quella dobbiamo seguire. Se andiamo a vedere per esempio tutti i cosiddetti all parts, cioè gli oggetti fuori dal tempo, cioè ritrovamenti archeologici datati da in un contesto in cui quella tecnologia in quel tempo era impossibile tipo le piramidi della Piana di Giza, ci raccontano no? quella di Cheope, di, Mi, di Micerino, quelle famose tre piramidi, ce le avete presenti? Cosa ci raccontano i testi di scuola? Che migliaia di schiavi si sono ammazzati uno sull'altro con, con gli egiziani che li frustavano in tutte le maniere che in realtà pare che invece gli egiziani non trattavano così gli schiavi e hanno tirato su questi enormi blocchi e hanno creato delle piramidi enormi allineate esattamente sui quattro punti cardinali esattamente hanno ricreato esattamente poi la costellazione di Orione penso un po', e queste piramidi che sono molto antiche addirittura la datazione pare che sia molto più antica di quella che loro ci dicono si reggono ancora in piedi nonostante quelle più recenti fatte dopo stanno cadendo tutte a pezzi ma minimo di eh, pensiero che probabilmente qualcosa ci è, andato, è andata persa nel corso dei millenni no ma volendo se fate una ricerca su internet mettete a part tra bufale e mezze bufale trovate delle cose interessanti tipo la pila di Baghdad che pare che già millenni di anni fa avevano creato proprio una pila ovviamente non con la batteria come ne pensiamo noi ma era di terracotta tipo un'anfora dove si poteva tranquillamente eh, attingere energia elettrica ovviamente queste cose se voi le vedete dite ma è un caso è un caso, porca miseria vuol dire che l'umanità ha una storia che non ci viene rivelata e quando qualcuno ne parla sono tutte stronzate è un pazzo, è un mitomane è uno che si inventa le cose però guarda caso Stati Uniti e Russia Già durante la seconda guerra mondiale, ma soprattutto dopo, hanno investito un sacco di soldi nelle ricerche sulle abilità psichiche. Li avete sentito parlare? Sì. I famosi agenti psichici? Sì. Quindi la visione a distanza, telepatia, telecinesi? No? Tutte queste cose. E sono pirla anche loro, probabilmente, perché hanno investito migliaia di rubli, scusate, milioni di rubli e milioni di dollari per un sacco di anni. Poi un giorno gli americani hanno detto: No, ma noi non stiamo più ricercando queste cose qui. Allora, se questa gente ha ricercato e continua a ricercare in questa direzione, ancora prima Hitler, vabbè ma Hitler, diciamo, era matto, per cui si dice vabbè era matto, ma come mai questi poi hanno continuato a fare quelle ricerche? O sono matti, anche loro, ma non lo credo, oppure c'è qualcosa che va oltre. Abbiamo un potere che non ci viene rivelato, non ci viene detto che ce l'abbiamo, se no altrimenti crollerebbe tutto, pensateci un attimo. E poi non è così facile da utilizzare. Molti miei colleghi ve la rendono semplice. Ah, pensa a un sacco di soldi che arrivano, visualizzati con il conto corrente che, che sale. No? Ve lo dicono, no? Cosa vi dicono? Cosa vi raccontano? Vi raccontano che eh, basta pensare positivo, poi arrivano soldi, arriva l'amore, arriva l'alma gemella, qualsiasi cosa. Se fosse così semplice, basterebbe pensare a delle banconote, le banconote si materializzerebbero da nulla. Non dico che non sarebbe, potrebbe essere possibile, ma questo richiederebbe un'energia e un quantum energetico, che è un altro argomento di cui parlerò stasera, enorme, umanamente impossibile, o meglio, al limite dell'impossibile. Ok? E l'altra cosa importante... E che quello che noi andiamo a co-creare è il frutto della nostra programmazione interiore. Quindi se ho ricevuto una serie di input da piccolino, e poi altri mi sono arrivati anche da, so, quando ero anche già più grandicello, e sono quegli input che creano la mia realtà, tu puoi, farmi, puoi dirmi quello che vuoi, ah, che sono pieno di soldi, ma se ho una credenza che mi dice che solo i delinquenti diventano ricchi, quella credenza lotterà contro. Per non farmi realizzare quella realtà. Questo però non lo dicono, e quando lo dicono, dicono di sfuggita: vabbè, ma tu poi pensa sempre positivo alla fine, sconfiggi la credenza che c'è dentro. Ma vedremo che una credenza è pazzesca. Una credenza ha un potere incredibile ed è per questo che io nel libro ho messo ben due tecniche, testate nel corso degli anni, che funzionano benissimo una per chi è più visivo e un'altra per chi non è abbastanza visivo che permettono la rimozione per sempre delle credenze che è la cosa secondo me più importante cioè il primo lavoro da fare è quello prima pulire perché se prima non pulisco come faccio a creare qualcosa ma ve ne accorgete perché quando si metti lì chiudi gli occhi e cominci a visualizzare una nuova realtà quando senti che non ne sei convinto vuol dire che c'è una credenza eh sì Carino, però dentro senti una vocina, è il tuo inconscio che dice non è vero, ed è per quello che non si manifesta. E fino a quando c'è quella resistenza interna, fa da, da freno a meno tirato, ok? No, parlando di meccanica quantistica, perché poi, parlare di queste cose sembra quasi che si esoterismo, e chissà perché ci sono arrivati dei brandelli. Di informazione di tutto quello che era l'esoterismo, no? Ci sono dei, dei circuiti esoterici dove l'insegnamento viene tenuto segreto, no? Se noi parliamo delle persone più importanti che governano questo pianeta, chissà perché fa tutti i circoli esoterici, che io sappia, no? Anche gente italiana, non farò no che, stanno, non so, che hanno governato, che governano. E in questi circoli esoterici giocano a 3-7. No, ve lo assicuro, non giocano a 3-7, fanno rituali, fanno rituali. Quindi è quel, quel politico lì rispettabilissimo che magari dice che sono tutte cazzate, quando nessuno lo vede all'interno del circolo fa rituali esoterici, punto. Questa è la realtà dei fatti. Per cui da un lato ci fanno passare un messaggio che queste cose non funzionano, poi dall'altro istituzionalmente le fanno. Questo non è soltanto in Italia. Se andate anche, non so, all'estero, in Inghilterra, negli in Stati Uniti, la meccanica quantistica, a un certo punto è arrivata nella mia vita, ero un ragazzino da piccolino, e per fortuna mi è arrivato un libro facile, era un librettino così piccolino. Per la prima volta leggevo che dei fisici affermavano che l'osservazione influenza il sistema osservato, cioè che la tua coscienza ha un, una connessione con la realtà. Questa cosa mi ha sconvolto perché. Non mi ricordo quanti anni avevo, avevo, non mi ricordo se 17, 18, 19 anni. Comunque era abbastanza piccolino, e quando ho letto questa cosa qui, questa cosa mi ha veramente aperto il mondo. Ecco, se i fisici dicono una roba del genere, devo sapere di più: perché non me lo dicono a scuola? Perché i fisici sono spaccati. Su questa roba c'è chi dice c'è una connessione tra coscienza e realtà, e c'è chi dice che sono tutte cazzate. Per cui attualmente c'è una forte divisione, ci sta da parecchio tempo, ma continua ad esserci. L'esperimento incriminato si chiama doppia fenditura, la doppia fenditura, che è stato fatto nel 1800, quindi non è una roba recente. A un certo punto ha notato che la luce ha una natura duale. Allora, vedete, questa è la doppia fenditura, vedete, lì c'è una... C'è una fermitura aperta e una fermitura chiusa. Ok, se si accende la lampadina viene proiettato un punto preciso sulla parete. Ovviamente qui non, ha, non succede nulla perché è chiusa. Perché avviene questo? Avviene perché la luce è fatta di fotoni. I fotoni sono come degli sassolini che vengono lanciati, per cui se io lancio qualcosa attraverso una parete, attraverso un buco, praticamente illumino un punto preciso. Allora, deduzione, se io stacco questo cosa ottengo? due punti, uno qui e uno qui hanno aperto ma le cose sono andate diversamente a un certo punto qui non c'era più niente è sparita e si sono ritrovate delle bande alternate chiare e scure questo è dovuto al fatto che la luce da essere delle particelle dure, individuabili, si sono trasformate in qualcosa di impalpabile, in onde. Se io butto in uno stagno due sassolini, vedete, si, le onde si, si vanno a sovrapporre, vedete? Giusto? Se si vanno a sovrapporre, dove c'è sovrapposizione, la luce è più, è più intensa, e sono le famose bande chiare le bande scure, dove la luce è meno intensa. Ecco perché le bande chiare e le bande scure. E questo un po' aveva sconvolto i fisici perché detto come fa una roba che dura i fotoni a trasformarsi in onde? E poi soprattutto come fanno, scusa, i fotoni che sono qui, e quando arrivano qui che sono fotoni, come fanno a sapere che qui è aperto? Comunico con questi qui, ma è strana sta roba. Decidono di trasformarsi in onde e fare sta roba, eh, vabbè, e lì i fisici da, hanno già dato i numeri però ho detto: noi siamo furbi, adesso per capire come mai c'è questa trasformazione mettiamo un rilevatore, andiamo a osservare, ma attenzione appena, ricordatevi che quando si aprono due fenditure vengono bande alternate ho detto mettiamo un rilevatore, cerchiamo di vedere cosa succede, appena lo mettono Tornano a fare i sassolini. Questo, questo esperimento l'hanno fatto con gli elettroni, ok? Quindi, con le cosiddette particelle subatomiche, cioè quelle che stanno al di sotto della materia che, che, che ci costituisce. E hanno detto come? Allora, spengo rilevatore, tornano a fare questa roba. È da qui che hanno detto l'osservazione, cioè nel momento in cui tu cerchi di osservare cosa diavolo succede influenza stiamo osservando, cioè se tu osservi tornano a essere particelle, dure, se non osservi si trasformano in onde impalpabili. Questa cosa è molto importante perché uno dice, ma a me non è che ce frega Fanelli, che il fatto che uno osservi le particelle subatomiche influenzi la realtà, attenzione! Noi siamo fatti di atomi e gli atomi sono fatti di protoni, neutroni e elettroni. Ma se i protoni, neutroni e elettroni fanno sta roba? cioè cambiano la loro natura in base al fatto che tu li osservi o meno e quindi l'osservazione influenza il sistema osservato a un certo punto vuol dire che la, la natura della nostra realtà cambia in base al fatto se lo osservi o meno ovviamente è casino che i fisici sono spaccati e probabilmente c'è un'altra spiegazione non può essere che il fatto di osservare addirittura qualcuno si è spinto ancora più in là e ha detto è la coscienza per esempio c'è filtro of capra Tavo della fisica, lo leggete è un tomo così però è interessante è la coscienza che probabilmente è collegata con la natura della realtà, perché quando parliamo di, di osservazione di quell'osservazione parliamo e molti dicono l'osservazione interiore non quella razionale, consapevole gli altri dicono no, non è vero le cause sono altre ma ad oggi nessuno ha smentito gli altri e viceversa quindi si va avanti ancora con delle teorie, ma quello che rimane è che Einstein diceva vabbè, ma se io non guardo la luna, la luna continua a essere lì. Certo, ma io infatti non parlo di un'osservazione razionale, parlo di un'osservazione inconscia. E io sono tanti anni che lavoro nell'ambito del cambiamento personale. E una cosa che devo dire, quando lavoro con le persone, ma anche lavorando su me stesso, è che quando tu cambi le credenze, quando cambi l'osservazione interiore, Cambia la percezione, ti cambia il mondo fuori. E non è una suggestione. Cambia come si comporta la gente con te. Ti cambiano le possibilità, le opportunità. Tante persone dicono, no, ma io penso positivo, penso positivo. E sono lì che si fanno un sorriso forzato, no? Per pensare positivo, ma in realtà si forzano di pensare positivo, ma quello che c'è dentro è paura. Cerco di soffocare la paura. E secondo voi che cos'è che si emette nell'universo? Cosa si stai mettendo? Il penso positivo tirato, che me lo dico per prendermi un po' per il culo, o la paura? È la paura è quella che funziona, è quella che è il tuo vero osservatore interiore. Quindi voi capite quanto sia difficile divulgare certi concetti. È molto difficile, perché uno dice, vabbè ma Fanelli, io me lo dico di che mi arriva la gemella, ma non arriva bisogna fare prima un lavoro interno di polizia è chiaro questo esperimento? Me l'ho spiegato in maniera più semplice possibile io non sono un matematico né un fisico quindi ho evitato formule matematiche e fisiche ve ne faccio vedere un altro che è molto importante e interessante perché partendo da quella storia dell'osservatore influenza Suez che osservato Erwin Schrödinger fisico austriaco a un certo punto ha detto crea un esperimento ipotetico, quindi non è mai stato fatto questo esperimento. Un gatto viene messo in una scatola, mai è stato messo nessun gatto in una scatola, lo ribadisco sempre, nella scatola si mette del veleno, fuori c'è un interruttore, quindi chiudo la scatola, schiaccio l'interruttore, si libera il veleno e il gatto muore, ok? Però, che succede se l'interruttore è aleatorio, cioè è difettoso? Io lo schiaccio, ma potrebbe liberare il veleno, non liberarlo. Lo schiaccio, non sono sicuro che il gatto è vivo o morto. Apro, il gatto è morto. Quando è che è morto il gatto? Quando ha aperto la scatola. Quando ha aperto la scatola o quando ha schiacciato l'interruttore? Quando ha aperto la scatola. Allora, per il senso comune è quando abbiamo schiacciato l'interruttore, cioè per come noi ragioniamo in maniera lineare noi essere della terza dimensione o meglio non siamo solo tridimensionali ma che percepiamo solo la terza per la meccanica quantistica ha ragione lei è quando tu apri una scatola perché? Tu puoi pensare quanto è assurda sta meccanica quantistica dice quando tu fai questo esperimento ci sono due linee di possibilità cioè nella funzione d'onda si dice tecnicamente ci sono due linee di possibilità in una il gatto è vivo in un'altra il gatto è morto Fino a quando tu non apri quella benedetta scatola coesistono tutte. Ovviamente un esperimento ipotetico, il gatto non è mai stato in una schizofrenica situazione di essere vivo o morto, grazie a Dio. Però prende molto bene l'idea. Che succede? Tu apri, osservi e la tua osservazione aspettativa si dice fa emergere una delle tue possibilità. Ovviamente in quale aspettativa osservazione parliamo? Osservazione inconscia. In base all'aspettativa che tu hai dentro di te reale, quella tende a influire, tende a far, si dice, collassare la funzione donna e fare meglio delle tue possibilità. Ora, c'è chi dice che quindi l'altra svanisce, per esempio il gatto lo trovo vivo, rimane quello in cui è vivo e questa svanisce. C'è un'altra che mi piace, che si chiama Teoria dei molti Mondi, ed è quella che io seguo, dove in realtà... Io mi sposto su quella che sento inconsciamente, profondamente, e l'altra continua, ma su un'altra linea di realtà. È uno spostamento. Tant'è che proprio partendo da quello che dice la meccanica quantistica a livello ovviamente teorico, io non la chiamo più legge di attrazione, ma la chiamo legge della sintonia, crede rende più l'idea. Cioè se io mi alzo incazzato la mattina e comincio a urlare come un matto e quindi a emettere rabbia, mi sto sintonizzando su un ramo di realtà fatto di rabbia, fatto di emozioni negative. E da questo punto di vista legge le vi potete confermare che funziona bene. cioè Nel senso che se avete uno stato interno che non va bene, chissà perché rimanete su quello stato. Ma non è che attirate, vi spostate su quel ramo di realtà Ok? Sì, quindi sì. in questo senso se noi dobbiamo pensare alla nostra realtà la nostra realtà è fatta in tante linee di possibilità se io voglio trovare parcheggio in pieno centro a Rimini che anche qui mi pare che insomma, trovare parcheggio non è che sia facile giusto? un orario di punta e non a pagamento su strisce bianche eh, non è che sia facile, perché? questa è la mia linea di vita nella mia linea di vita, Rimini conosco poco per i parcheggi, però facciamo un esempio su Milano che la conosco un po' meglio. Se voglio trovare parcheggio a Milano su strisce bianche e non ora di punta alle 6 del pomeriggio rinunciaci, perché sono, ci sono strisce gialle e blu, strisce gialle residenti e blu a pagamento, strisce bianche sono mosche bianche, cioè non le trovate praticamente da nessuna parte, ce ne sono pochissime. Sulla mia attuale linea di vita faccio prima andare in autosilos o prenderla a metro e risolvo. Però esiste se seguiamo la meccanica quantistica un'altra linea di realtà adiacente in cui io trovo parcheggio magari su strisce blu a 500 metri dal posto dove voglio andare, poi c'è un'altra linea che trovo strisce blu ancora pagamento, a 200 metri dal posto dove vuole andare. Poi c'è un'altra, strisce blu, a 50 metri. Vedete, più sembra appetibile la cosa, più si distanzia. Poi c'è un'altra linea, strisce bianche a 500 metri, strisce bianche a 300 metri, ok? E via, via altre linee fino ad arrivare strisce bianche sotto il posto. Cioè che prendo arrivo parcheggio la macchina e sono arrivato lì. Se guardate, vedete queste linee, queste sono linee virtuali. Più la possibilità che avvenga è ridotta, e più la linea è lontana. Cioè questa che magari è possibile all'80% è molto vicina, 70%, 60%, fino ad arrivare a quella possibile al 10% è estremamente distante. Quello che facciamo noi in realtà è questo. Noi ci spostiamo inconsciamente, senza saperlo, su queste linee. Ma c'è un problema. Uno, le credenze. Le credenze ci fregano la grande. Io ho fatto l'esempio del parcheggio, adesso vi racconterò una storia su un parcheggio di Milano che è assurda. La seconda è un problema di quantum energetico, perché più devo andare distante più energia ho bisogno. E i salti si fanno in maniera quantica, cioè non sono graduali. Tac, tac, tac. E per fare questo dobbiamo avere bisogno di energia. Noi, comuni mortali, veniamo letteralmente vampirizzati energeticamente tutti i giorni. Tutti i giorni pensieri negativi, alimentazioni, che non va bene, molte volte noi ci, ci propongono un modello di alimentazione che in realtà non è che ci uccide, perché c'è gente che arriva anche a 80-90 anni a alimentarsi in un certo modo, ma come ci si arriva? si arriva come che non ci si legge più in piedi, no? cibi elaborati, eh, cibi... Adesso se avete notato c'è questa cosa strana che io seguo anche con interesse molte volte, che sono simpatiche, ma trasmissioni sempre sul, sul cucinare. E tutti i cibi più elaborati, ci sono alcune trasmissioni che dovrebbero essere bandite, quelle dove c'è il tizio che si mangia hamburger giganteschi, così che fa passare che sia veramente figo strafocarsi di maiale, di salsicce fare delle mangiate incredibili, tipo 200 hamburger insieme. Tutto questo cosa fa passare? Un messaggio che questo è buono, questo è figo, questo è bello, no? Ovviamente, chi ha un'alimentazione un po' più normale. Si, si schifa a vedere una roba del genere. Ma pensate cosa succede in chi invece eh, non so. Si, si alimenta abitualmente così, se l'energia si abbassa. Non parliamo di quello che accade a livello fisico, però si abbassa sicuramente. Se si abbassa l'energia, forse neanche mi riesco a spostare sulla neanche dalla mia linea. Perché ricordate una cosa: io sulla mia linea di realtà non posso violare le leggi fisiche conosciute. È una maniera assoluta. Io se devo comprare un'automobile che costa 15.000 euro o 5.000 euro sulla mia attuale linea di vita l'unico modo per farlo è dare i 5.000 euro in anticipo e fare i 10.000 euro di rate, punto ma che tu possa con 5.000 euro comprare una macchina da 15.000 si chiama botta di culo o focus universale come vedremo perché se invece tu ti sposti su dei rami di realtà diversi questa è quella famosa antica capacità atrofizzata, di cui non se ne parla, di meglio non parlarne, che in realtà è tutto deve essere tutto a tacere, quella capacità che ti permette di spostarti sui rami più lontani, ma anche quelli più vicini, anche quello è il focus universale. Ma dov'è che sta il godimento? Il godimento è spostarsi su quelli più lontani, ovviamente, perché lì comincia a manifestare cose impossibili. Oh, mi racconto questa storia di Milano per capire come le credenze siano pericolose eh, un po' di tempo fa frequentavo degli amici in Porta Nuova nella zona di Milano, in pieno centro per intenderci vicino Brera mi dicevano vabbè ci vediamo verso le 6 tu vieni lì, il mio amico mi fa ma tu vieni con la macchina ho detto ma senti ma si trova a parcheggio io non essendo di Milano ovviamente. lui fa sì ne trovi quanto ne vuoi io prendevo l'auto convinto andavo in ora di punta e ve lo giuro trovavo un parcheggio a colpo sotto, sotto il posto strisce in blu ma che dopo un certo l'anno si pagava o addirittura qualche volta ho trovato anche non parlo vicino, a strisce bianche ma la maggior parte strisce in blu dove nessuno ti dava fastidio prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta poi un giorno degli amici fanno ma tu dove hai lasciato la macchina? ah, qua sotto no, come qua sotto? fanno eh, strisce blu, sì, ho capito strisce blu ma non si trova neanche qua sotto, mi fanno. Guarda che è impossibile trovare posto qua sotto, come è possibile? E me lo dici uno, me lo dicono due, me lo dicono tre, me lo dicono quattro. Da quel momento in poi non ho più trovato il parcheggio sotto. Perché mi hanno smontato, perché me l'hanno detto dei milanesi, quindi se me lo dicono dei milanesi sarà vero, mi hanno convinto in questa cosa e da quel momento in poi per trovare il parcheggio ci mettevo molto più tempo, 4-5 giri. E fare il giro lì è un casino, perché in un'ora di punta fare 100 metri eh, ci metti un quarto d'ora. ok? Questo per dire attenzione anche a quello che ci dicono gli altri, al fatto che noi abbiamo delle idee delle credenze, magari anche belle positive, e poi arriva il rompicoglioni dello sponsor negativo, che è quello che dice, ma ma cosa stai pensando? Sei un illuso, sei un illusa, ma lascia perdere! Hai tempo da perdere, sono tutte stronzate. Quante volte capita questo? E noi diciamo: Vabbè, lasciamo perdere, no? Oppure insistiamo, ma abbiamo questo sponsor negativo che continua, ancora, continui, non c'è un cazzo da fare, ti continui. E insiste, ma non hai capito niente della vita. Insiste sempre a lavorarci ai fianchi. Lo sponsor negativo tiene due risultati brillanti. Uno vi indebolisce energeticamente perché vi abbassa il quantum, quando uno ci fa pensare negativo ci vampirizza letteralmente energeticamente, il secondo instilla in noi l'idea che non è possibile, se ci instilla questa credenza non è possibile, punto. Basta. Poi abbiamo risposto positivi: sono quelli che quando tu gli racconti qualcosa ti dicono è eh, una buona idea, magari io aggiustare questo, fare questo in più, ti danno anche dei consigli, e quelli, bisogna aumentarli quelli sponsor lì, sono quelle persone che credono in noi, che vogliono il nostro, tra virgolette, prendetelo con le pinze successo, nel senso di realizzazione personale, personale, lavorativa, qualsiasi cosa. Vi ricordate, già vi do un consiglio pratico, dei vostri progetti, se non sono ancora stati realizzati, non parlatene mai con gli sponsor negativi, perché? O perché sono rompicoglioni di loro, o perché sono invidiosi, o perché hanno problemi di altro genere, non solo vi abbassano l'energia, non solo vi stillano una credenza negativa, ma in più, se gli raccontate una vostra idea, loro vedono nella loro mente voi che fallite? E l'osservazione influenza il sistema osservato. La vostra intenzione si scontra con la loro intenzione. Voi immaginate se divulgate... Questa cosa ha 3-4 sponsor negativi, l'unione fa la forza, la loro energia si somma, ed è contro la vostra. Se invece voi parlate con sponsor positivi, gente che realmente è uno sponsor così, non quello finto, no, quello, no, no credo in te, poi da dietro ti, ti racconta e ti dice le peggiori cose, e parli con loro e dai a loro invece messaggi importanti, la loro energia si somma alla tua. Questo è molto importante. Quante volte ci dicono queste cose? Quasi, mai. non ce ne dicono mai. Poi pensate, io sono d'origine meridionale, giù nel meridione hanno un'abitudine, che se devono fare qualcosa di importante, tipo un'assunzione miracolo e focus universale, ma penso ormai quasi in tutta Italia, sia la famosa focus universale botta di culo, o l'acquisto di una nuova auto, non ne parlano con nessuno. Nessuno, tu il giorno dopo lo vedi con la macchina nuova questa dove mi fa? Ah, no, è stato un caso. Come cazzo un caso? L'hai presa da almeno 3-4 mesi perché c'è una strana abitudine del fatto di non divulgare in giro progetti, se non a quelle 2-3 persone, spero, a volte della famiglia, che credono in te. Questa cosa che può essere vista come una superstizione, probabilmente Giù, è vista così, anche in realtà ha un fondamento e sta nei sponsor negativi che se vai a dire delle cose io non, non credo nell'invidia in queste cose ma credo nel fatto che emettono un'intenzione che lotta contro la tua è importante attenzione perché a volte i sponsor negativi possono essere anche persone a noi molto care la moglie, il marito, il figlio la mamma, il papà il miglior amico, la migliore amica c'è cioè, gente che vogliamo bene magari non ci attaccano direttamente, perché ci sono due tipi di sponsor. Quelli che ti danno addosso direttamente e poi ci sono quelli che, come va? Guarda, ti dico, la roba, un giornata una peggio dell'altra, guarda. Adesso ti racconto, lei ti inchioda mezz'ora a raccontarvi le tragedie più incredibili e tu ti svuoti ti toglie energia, ma non lo fa con cattiveria, ma neanche quello che ti dà addosso è il loro programma mentale, è il loro, come dire, il loro hard disk, usate il termine eh, da computer, ma è, è così che funziona. Ed è un grosso problema questo, perché oddio, è, è, è mio marito, è mia moglie, non è che la posso buttare fuori questa persona. Fino a quando io ho gli sponsor attaccati, come pensate di poter fare un passettino anche qui o qui o qui? è impossibile è giusto o no? io non sto dicendo cose campate in aria se fate riferimento al vostro vissuto capite che è così lo sapete che è così ma ci raccontiamo e ci raccontano che non è vero che la vita è questa che sei destinato a startene sulla tua linea temporale che è questa qui ma attenzione ogni tanto ti fanno spostare a volte ti sposti senza volerlo, altre volte ti fanno spostare gli altri, altri. Tutta quella comunicazione che c'aveva, i media, no? Messaggi di paura, di angoscia, accenduti G ed è un bollettino di guerra. Nel senso, ma non, solo, non lo fanno apposta. cioè bisogna, Attenzione, io non credo nei complotti, credo che semplicemente magari tre o quattro sì lo fanno che sono molto in alto, ma tutti quelli che stanno sotto di queste cose, non ne hanno la minima idea, fanno il loro lavoro, per cui ti arrivano una serie di messaggi, tu accendi il TG la mattina, soprattutto quelli regionali sono terribili, o no? quelli regionali raccontano delle... sempre quando, quando Giuliani giova a Bari, c'è il TG regionale che racconta di ammazzamenti e sparatorie, come se piovesse, non so se anche quello di Rimini fa una roba del genere, un po' meno, più light, sì, no? No, meno la l'haeta anche lui, va bene È un po' tutti C'è un, un piccolo problema Appena svegli noi siamo in stato alfa Che è uno stato alterato di coscienza lieve Ma è comunque uno stato alterato E quando siamo in stato alfa siamo altamente suggestionabili Quindi vuol dire che tutto ciò che mi entra appena sveglio Va direttamente nell'inconscio Quindi chissà perché poi la mia vita va in una certa direzione questo non vale solo per i media, ma vale anche per l'amico che chiama e gli comincia a parlare dei suoi problemi, anzi mi sveglia lui al telefono mi, e mi vomita addosso tutti i suoi casini. Quelli vanno tutti dentro. Il contatto con il giorno deve essere importante, non possiamo iniziare la giornata vedendo un futuro nero, dobbiamo imparare a vedere la giornata in maniera diversa. Ma io non sono uno di quelli che dice vai allo specchio. Eh, di ah, tutto va bene, tutto... Eh, se mi sono... io mi sentirei un coglione a leggere uno specchio, non so voi, però dopo un po' di tempo a furia di farlo non ci crederei più, ma credo nel fatto nella distrazione, cioè ok ho uno stato emotivo negativo, quello che faccio è, faccio cose che mi fanno stare, bene, punto, quindi invece di sentire un tg mi metto della musica, piuttosto che chiamo un amico con cui faccio un sacco di risate, cioè cerco di cambiare frequenza, cerco di cambiare stato, non imponendomelo, mi visualizzando io che sono felice, eh, ma faccio delle strategie pratiche, no? l'importante poi a prescindere vedere cose che ci fanno stare bene, è importante, io questo l'ho capito perché da ragazzino ero il consolatore di tutte le amiche, mi chiamavano, mi raccontavano tutti i loro problemi, i loro, i loro disastri, le loro cose, ed ero lì da ragazzino, dai sì, anche quando avevo 18, 19, 20 anni, eh, sì, racconti di qua e di là, ma poi tutta quella negatività te la trascini dentro, non dietro, dentro, che è diverso. Quando finalmente ho capito, ho cambiato frequenza, questa gente è sparita, non l'ho cacciata, è sparita. Attenzione. Quello che voi avete dentro vi sintonizza su quello che poi vi arriva davvero. E non è un caso che quando voi finalmente cambiate dentro, alcuni personaggi si allontanano da soli, non dovete dirgli nulla. Quello già è un segnale molto importante, che vuol dire che finalmente avete cambiato, c'è stato quel click. Poi di click nella vita se ne faranno tanti, non esiste solo un salto, un'illuminazione, se ne fanno tanti. Uno che dice, ah, finalmente ho avuto l'illuminazione, vabbè, questa è una di un altro milione che ce ne sono. La vita è fatta così, a balzi quantici, ok? Ma abbiamo parlato delle credenze. Le credenze, perché sono così terribili? Le credenze, adesso ve le spiego in maniera molto semplice. Allora, noi dai 0 ai 3 anni assorbiamo tutto come delle spugne, e ho due bambine piccoline. E devo dire che purtroppo questa cosa è vera. Cioè, prima la sapevo sui libri, poi ho scoperto che in realtà è bellissimo. Se dici una parolaccia, infatti io a casa non bestemmio, per quello che bestemmio fuori, perché così mi sfogo, si dici, non so, che diciamo? Una stronzo. Stronzo? La bambina fa, stronzo, te lo ripete subito, immediatamente. E poi dici, okay, basta, questa non devi dire, ok, non dirò più stronzo, e te la ripete. Okay, non dirò stronzo. e te la ripeti in continuazione perché entra i bambini da 0 a 3 anni sono spugni e prendono veramente tutto con una capacità ma non prendono solo le parolacce prendono anche le tue idee, le tue credenze quello che gli fai infatti si dice che da 0 a 3 anni hai la possibilità di dargli una direzione dopo i 3 diventa un po' difficilotto puoi farlo ma è più difficile questa programmazione continua fino ai 7 12 anni circa leggermente un po' più lieve per poi fermarsi, fermarsi tra virgolette, fino a intorno ai 18-20 anni, ora qui non è che intervengono solo i genitori, qui intervengono i media, la scuola, la cultura, il gruppo sociale di appartenenza, cioè gli amici, e man mano che si cresce ovviamente, e tutto questo alla fine crea quel famoso zoccolo duro, quel programma mentale che poi ci condizionerà per tutto il resto della nostra vita, e dopo i 20 anni? La programmazione continua, ma in maniera più lieve, molto più lieve. Perché se io a 30 anni, per esempio, ehm, ho un amico carissimo che a un certo punto scopro che eh, mi, mi frega, lo mando a quel paese e dico, va, l'amicizia forse non esiste. Poi che succede? Però cerco di fidarmi sempre degli altri amici, un altro amico dopo sei mesi mi frega anche lui. A quel punto, dopo due fregature, due sole, come si suol dire, dico basta, l'amicizia non esiste. Quindi a 30 anni tu puoi benissimo crearti una credenza senza sapere. Ovviamente non te la credi da solo, ma è quello che accade fuori che ti condiziona. Il problema qual è? Che se io arrivo a dirmi l'amicizia non esiste, partiamo da questa bella credenza, l'amicizia non esiste, generalizzo per due stronzi tornando a quella definizione vado a fare di tutto un ergo un fascio tutti, a tutti tutti, sì tutti sono tutti gli amici sono stronzi, quindi l'amicizia non esiste parte la cancellazione e la deformazione e adesso vi spiego subito cos'è la cancellazione è un processo naturale che tutti abbiamo, dove cancelliamo alcune informazioni della realtà, cioè non li vediamo, è come quando tu hai le chiavi dell'auto sotto gli occhi e non le vedi, sei lì che mezz'ora che giri, ma dove sono le chiavi? E magari ce le hai in mano, <ride> e non le hai viste. È come quando uno ti dà un numero di telefono, adesso vi faccio questo esempio per rendere molto bene l'idea. 0 2 7 4 2 1 0 9 4 2 1 0 Se io do questi, questi i numeri 1 per uno riuscite a memorizzarli? 0 2 7 4 2 1 0 9 4 2 1 0 si memorizzano no, no, no, perché si sta violando una legge che è la legge del 7 più o meno due pezzi di informazione. In altre parole, oltre un tot numero di pezzi le informazioni vengono cancellate, non entrano più, oppure vengono cancellate quelle che ho memorizzato per far entrare quelle nuove. Ma se accorgo e faccio 02 742 109 421 0. 02 742 109 421 0, vedete che comincia a entrare di più perché i pezzi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siamo un po' già al limite, ma. Questo è importante, quindi vuol dire che la nostra mente automaticamente cancella tante cose. Noi tante volte crediamo di avere una percezione oggettiva dei fatti, ma non è vero, è tutto soggettivo, tutto viene filtrato. Tre amici che vedono una scena, i due che magari litigano, racconteranno tre cose leggermente diverse perché uno ha visto una cosa, uno ha visto un'altra, un altro più o meno ha visto le stesse cose, ma le ha viste da una popolazione diversa perché si cancella e si deforma la realtà. Torniamo alla cancellazione, l'amicizia non esiste, farà in modo che io, una volta che si è creata la credenza, la credenza è uno schema neurologico fisso, è un binario nella mia testa che non va più via, quindi hai voglia a te pensare positivo, è un binario, punto, è una diga in cemento armato, pensiero positivo è la pistoletta d'acqua contro la diga, basta. Non mi farà mai vedere persone che si comportano bene, mi farà vedere soltanto persone che tradiscono amici e basta, vedo solo loro. A un certo punto qualcuno arriva e mi dice aspetta ti faccio vedere io un paio di persone che sono veramente fidate, me le presenta, mi fa vedere, magari come dire, mi fa in qualche modo rendere conto che sono le ali, però io potrei deformare la realtà e dire eh sì vabbè, ma chissà questi a cosa stanno puntando. Vedete che la fregatura che vogliono fare è ancora più grossa. Cioè, quindi senza avere una prova oggettiva, pur di non contraddire la mia credenza, deformo la realtà per renderla adatta a quello che io credo. E cancellazione e deformazione mi fanno tornare sempre a credere nella tua credenza e a rafforzarla. Una credenza per noi è realtà. Uno che dice. L'amore non esiste, l'amicizia non esiste, ehm, solo i delinquenti diventano ricchi, eh, i soldi portano sfortuna. Tutto di te questi tempi non mi dice sta credenza da va <ride> Piuttosto che, eh, vabbè, io ne sento tante, no? Eh, ah, nella vita non puoi avere tutto. Beh, ah, quelli che dicono i soldi che portano sfortuna sono quelli che hanno visto, quelli che, tipo personaggi molto ricchi, che hanno fatto degli incidenti e sono morti. Anche i ricchi muoiono, cioè questo voglio dire: soltanto che loro, guarda caso, si focalizzano su quello. È questo poi che funziona purtroppo, da osservatore interiore. È questo che va a creare la realtà che purtroppo noi abitiamo. Questo è al di là della nostra consapevolezza. Ecco perché nel libro che ho scritto La mente quantica, poi ho fatto due tecniche, ma non solo: c'è cioè, la meccanica quantistica e c'è la procedura poi di manifesting c'è un'ultima cosa molto importante che volevo dire mi voglio parlare delle dimensioni perché il problema è che fino a quando noi continuiamo a, a rimanere sul nostro piano dimensionale come ragionamento capire questo il fatto che noi possiamo manifestare una realtà diversa diventa difficile perché siamo abituati a ragionare tridimensionalmente ma il problema è che bisogna ragionare in maniera pentadimensionale però andiamo per gradi. Dimensioni. La dimensione 0 è un punto. un punto Un punto su un foglio bianco, nello spazio, individuabile La prima dimensione si ottiene con due punti che vengono uniti e creano una linea La seconda con due linee Per cui abbiamo, per esempio, altezza e larghezza okay. E arriviamo alla terza lunghezza e larghezza, ok? Arriviamo alla terza dimensione che è questa, dove c'è anche, vedete, la profondità, e che è quella che noi percepiamo. Fino qua ci siamo, no? Questa per noi è tutta la realtà, e la percepiamo in questo modo, ma i fisici, e su questo ormai diciamo che sono concordi, sono più di tre le dimensioni, Dicono che le dimensioni sono molto più di 3. C'è chi dice che sono 10, più 11, più 12, più 20, più 60. Dipende un po' da, da come la vogliono vedere, ma sicuramente sono almeno una decina di dimensioni. E che cosa c'è nella quarta dimensione? Nella quarta dimensione scopriremo che c'è un'altra cosa interessante che è il tempo. Ma prima di andarci vi voglio far vedere una cosa abbastanza carina. Torniamo alla seconda dimensione la seconda dimensione è, che è un mondo piatto vedete? flatland, no? perché c'è soltanto non c'è l'altezza la, per esempio la profondità, ci sono soltanto flatland, in questo modo qui se un essere della seconda dimensione vuole andare dal punto A al punto B cosa deve fare? questo tragitto, punto? che succede se io però a un certo punto piego la seconda dimensione lungo la terza, creo un cilindro e questo mino qui dal punto A al punto B ci arriva istantaneamente, ci mette 10 secondi e lui dice ah, miracolo, miracolo sono arrivato, ci metto di solito un'ora a fare questo tragitto, come ha fatto ad arrivare immediatamente dal punto A al punto B, miracolo, non essere percepiamo la terza dimensione diciamo ma sì, quale cazzo di miracolo ti ho piegato il foglio no? è semplice ma come? non te ne accorgi? E lui dice no no che stai dicendo? ma chi sei tu? neanche ti vede perché lui non percepisce la terza dimensione perché è un essere che percepisce solo la seconda è bidimensionale ora capite che se ci spostiamo su altre dimensioni quindi noi che siamo nel, percepiamo la terza rispetto a uno della seconda siamo come degli dei, no? Che possiamo fare cose che, che lui non può fare, le possiamo far fare un, un salto quasi istantaneo dal punto A al punto B, giusto? Poi immaginate cosa succede nella quinta, per esempio, quando quello che noi chiamiamo miracolo. Adesso andiamo a vedere. È chiaro questo? La quarta, per esempio, è il tempo. Un istante fa, ora la linea che connette un istante fa con ora è la quarta dimensione in maniera ancora più ampia la quarta dimensione è la linea che connette la nostra nascita con la nostra morte come se fosse un film già spiegato vi ricordate quando io ho detto noi abbiamo la nostra linea temporale bella e fatta nella quarta dimensione c'è tutto passato, presente, futuro però, attenzione, io non sono uno che crede nelle cose preordinate, perché le possiamo cambiare. Perché le posso cambiare se mi sposto su un'altra linea temporale, cosa che a volte facciamo senza rendercene conto. In maniera ancora più ampia, la quarta dimensione è la linea che connette il Big Bang con la morte dell'universo. È tutto lì. Ma noi esseri che percepiamo la terza dimensione, perché vincolati dai cinque sensi, il tempo lo percepiamo volta per volta non ne abbiamo coscienza, se non ogni tanto qualche sogno premonitore, qualche desalunno, e ti ritrovi a vivere cose che hai già vissuto, ma dove li E dici, ah vabbè, è un caso, se lo dici al tuo strizza cervelli, ti fa ricoverare, no? perché dici tu sul matto, no? le visioni sono impossibili, ma quante volte ci è capitato? Non vi è mai capitato di sognare qualcosa poi a quella distanza di un paio d'anni, vi è capitata esattamente quella cosa in quella stessa sì. sequenza con quelle persone e quando noi andiamo a sbirciare nell'ipercubo, perché in realtà nella quarta dimensione non è una linea, ma potremmo spiegare sotto forma di linea, ma il tempo è sistemato su una figura dimensionale chiamata ipercubo, o tesserato, poi non vi voglio incasinare la testa, Andate su Wikipedia e scoprirete che cosa è l'ipercubo il e sarebbe un cubo con un'ulteriore dimensione, che è il tempo. Qualcuno di voi ha visto Interstella? Interstella, quello è l'ipercubo della, della famosa quarta dimensione. E nell'ipercubo, nella quarta dimensione, attenzione, noi non possiamo modificare il passato. Cioè se non mi sposto non posso andare indietro nel tempo e portare i cavalli vincenti prima di ritorno al futuro 2, no? vai indietro porti i cavalli vincetti non è possibile infatti l'Interstellar che ha provato a mantenere anche un certo realismo questo torna indietro cerca di comunicare la figlia delle cose ma ha difficoltà poi essendo un film di fantascienza l'amore vince le distanze no? e gli permette di comunicare ma non possiamo modificare il nostro passato e neanche il nostro futuro e allora come possiamo fare? come possiamo cambiare la nostra vita? dobbiamo andare a piegare la quinta dimensione Cosa c'è nella quinta dimensione? Nella quinta dimensione ci sono tutte le linee di possibilità, tutte le linee temporali possibili dove io posso diventare uno ricco, posso diventare un culturista, posso diventare un muratore, sono un chirurgo, sono un poliziotto e via via altre, sono tutte lì nella quinta dimensione pensate come è un casino pensare a sta roba sapete perché è un casino? perché non ci arriviamo per noi siamo come quello del, del foglio come faccio a capire la sta roba? e voglio dire guarda che ho solo piegato il foglio e quello fa no no tu sei un dio ti fa. perché è istantanea sta roba io il foglio mica lo vedo piegato non esiste perché non lo può percepire e lì sono tutte le possibilità il focus universale è la capacità di spiegare la quinta dimensione per accedere a quel ramo di realtà che più ci interessa, a quella linea temporale che più ci interessa e voi dite, questa è fantascienza, ma quante volte lo facciamo? E quelle volte che accade, senza rendercene conto, è il miracolo o la botta di culo? La liquidiamo così. In realtà è il focus universale, perché noi usiamo sulla nostra linea temporale il cosiddetto focus ordinario, azione più volontà. Devo comprare l'auto, costa 15, non 5, 5 in acconto, 10 la rata. Focus ordinario, azione più volontà. Focus universale quando è l'universo che si muove, quando oltre azione e volontà, quindi usi anche il focus ordinario, succede qualcosa che è al di là delle tue forze. Tutto il lavoro che io sto facendo negli ultimi anni, è proprio quello di divulgare come usare il focus universale, come insegnare alla gente a aumentare il proprio quanto energetico, come insegnare alla gente a rimuovere le credenze interne, è tutto lì, solo che richiede volontà, perché quanta gente non ha voglia di guardarsi dentro? A uno dice, guarda, ti dicono, tu vieni a fare un weekend da me, attivo i poteri quantici, tutto, perché dicono, ah non devo fare un cazzo, mi metti la mano sulla testa e si risolve tutta la vita, mi pago 200 euro, mi so. è vero, e molti vedono in questa cosa la soluzione, no? basta che faccio due o tre cosettine, il problema più grosso invece sapete qual è, è che comunque queste cose funzionano, ma è come darvi un'auto che ha solo due marce, gli mancano le altre tre e la retromarce, quindi tu per un po' vai e poi dici, ma che cazzo è che questa macchina va fino a 80 e la retromarcia ogni volta devo scendere e spingerla. E il problema è quello, non ti ha dato le altre tre marce, non ti ha dato la retromarcia. E funziona così, per fortuna non tutti, eh, che alcuni poi le spiegano bene le cose. Però quelli che si rivolgono alla massa, al pubblico, per cercare di attirare quanta più gente possibile, sanno che devono spiegare cose facili. La gente va via con un impatto emozionale positivo Che fa questo E va giù Dopo un picco iniziale Pian piano scende, scende, scende scende, scende. Quanta gente si è appassionata Della legge di attrazione Quanti erano gasati dalla legge di attrazione Quanti sono incazzati Della legge di attrazione Che dicono che sono tutte cazzate perché la famosa macchina, la famosa auto con due marce, senza le retromarce. E le altre tre. Quindi questa è la cosa importante. Io nel libro praticamente ho messo tutto, chi l'ha letto, ha detto che praticamente ho raccolto tutto quello che c'è sparso, non so in quanti testi, che in realtà è così che dovrebbe essere fatto il lavoro. Cioè devi dare alla gente almeno gli strumenti più adatti per poter iniziare a lavorare. Ok, ci sono domande? Tutto chiaro fino adesso? Sì, ci sarebbero anche di altre cose da parlare, come il karma. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Sì, sì, sì, parliamo un secondino del karma. Sì, sì. Beh, io ho una visione un po' più eh, easy, più tranquilla rispetto alla visione ortodossa, che è molto più. cioè, karma una volta che trovo becchi è quello. E non vuoi fare nulla per uscirne, però per alcuni può diventare una scusa. Eh, il mio karma, posso fare un cazzo? Ce l'ho. Puoi cambiare? Ah, no, il mio karma, basta. Quindi io lo accetto e me lo tengo. Il karma prende spunto da, ehm, da questo: dovete immaginare c'è cioè ancora un po no, per questo, di essere dentro una piscina. Ok. Noi siamo qua. Ogni movimento crea delle onde, urtano contro i bordi, le onde tornano indietro. Legge di causa-effetto. Praticamente se io vado a una persona e la tratto male, cosciente di quello che faccio, e che la voglio trattare male, sto emettendo un certo tipo di qualità energetica quella qualità energetica, soprattutto che mette quella persona, perché quella persona sta male, no? vive male quel momento, magari è triste, poi non posso lamentarmi che a distanza di qualche giorno mi accade qualcosa che mi fa diventare triste, perché attenzione molti sul karma hanno una visione troppo di quantità, cioè se io, non so, do un cazzotto in faccia a uno, allora dice arriverà uno che ti darà un cazzotto in faccia a te, ma non è così, quella è quantità, invece ne parlerà di qualità, perché magari a me se mi un cazzotto non me ne frega niente, mi fai male, basta, ma magari quello lì che l'ha ricevuto, che magari uno, che è uno che ama fare sempre bella figura in pubblico, gli faccio fare una brutta figura e lui vive malissimo, che ha la faccia gonfia, che sta male, ok? Quello che mi capiterà sarà qualcosa che mi farà sentire la stessa qualità emozionale di quella persona. Quindi non è che se io schiaccio mille formiche e mi rincarno mille volte in una formica. Non è così che funziona, è molto importante. E il karma, se da un lato è una legge molto rigida, molto ferrea, perché è così, è molto ferrea, cioè è difficile sfuggire. Da un lato però tu la puoi sfumare con la consapevolezza. Quando finalmente capisci di essere all'interno di una dinamica... Ora, per chi crede nelle vite passate quanti di voi credono nelle vite passate? io yeah. Ok. diciamo che abbastanza Beh. ora non sappiamo se è un'illusione la storia delle vite passate perché poi questa storia delle tre dimensioni a questo punto tutto sembra però se sia vero o sia falso per alcuni lavori che faccio con i miei clienti a me capita spesso che per risolvere dei problemi in questa sono costretto ad andare in un'altra vita falso, se funziona e non fa male a nessuno, l'importante è che funzioni questa è la cosa importante avere pregiudizi, dire no ma no, no sono cazzate, essere rigidi significa solo essere rigidi e se uno è rigido e non si adatta fa la fine dei dinosauri si estingue, Poi arriva il meteorite, sei stato un meteorite e li fa fuori tutti ci sono domande? nessuna? tutto chiaro? io sì. ho una domanda sì. su sì. un esempio dei parcheggi che mi di la botta di culo. focus quindi, universale prendiamo sì. un esempio di una persona particolarmente negativa quindi con energia molto bassa io non la troverò mai non la troverò mai e poi si trova il parcheggio bianco sotto a fronte. cosa succede lì? Cioè, non può succedere cioè tu dici una persona che normalmente sì. ha un atteggiamento negativo sì. che invece la cosa gli va bene attenzione c'è tanta gente che sembra negativa, ora non so se questo è il caso, sono quelli che si lamentano sempre, però dentro in realtà è più un atteggiamento esterno, ci sono anche quelli, perché ricordiamo che io parlo sempre di quello che c'è veramente dentro, io conosco persone che si lamentano in continuazione ma poi se ci parli bene è soltanto per non avere gente che gli rompe le palle, mm. per non attirare invidie, roba varie. Nel suo caso c'è anche da dire questo, quando noi siamo eh, pessimisti i nostri chakra si chiudono, quindi la nostra capacità di manifestare è estremamente ridotta, tanto nel bene e nel male. C'è cioè, il famoso eh, pessimista che sale sull'aereo e dice adesso cade, adesso cade, adesso cade, adesso adesso non si stacca un motore, lo sento. Per fortuna non funziona perché essendo un pessimista i chakra si chiudono e non ha abbastanza energia, in più lui deve lottare contro l'energia degli altri 200 passeggeri, grazie a Dio. Se sono 4 o 5 pessimisti, l'aereo non lo prenderei, perché <ride> okay. si sommano, si mettono di Nel caso tuo, se lui è un vero pessimista, il parcheggio l'ha trovato perché c'era, per, e per fortuna, anche se diceva ah, non succede, non succederà, non succederà, siccome ha poca energia, ah, per fortuna si sposta poco sulle linee, il problema è quando il pessimista aumenta l'energia cioè anche il pessimista può farlo in qualche modo anche in maniera artificiale ci sono delle tecniche che ti danno delle, si chiama doping energetico no? ti permette di aumentare in maniera artificiale l'energia se pensiamo un attimino a quelli che usano queste cose in maniera sbagliata vogliamo chiamare la magia nera? come la vogliamo chiamare? Quelli non fanno altro che usare certe tecniche con ritualistica, tutto quello che volete ma lo fanno con scopi nefasti e ovviamente gente che ha anche un modo di pensare che non è bello ma loro usano degli stratagemmi per aumentare il loro quantum energetico prima di fare determinate cose è ovvio che poi lì c'è un problema di karma ciò che sei, mi raccogli perché tutto quello che fai di negativo in qualche modo torna e su questo sono convinto, voi dovete immaginare che l'universo Oglia gli squilibri. Io faccio una roba, la bilancia fa così. L'universo dice, aspetta, te la rimetto a posto. Ma rimetterla a posto significa che poi, a quello che ha squilibrato il negativo, fa arrivare il negativo. Tu fai in positivo, fai delle cose buone. In maniera disinteressata per il bene degli altri, c'è uno squilibrio, lui te lo riequilibra facendoti arrivare del bene. Capite come funziona? Ma deve essere disinteressato. Tante volte io ho delle amiche che giustamente, non so, subiscono dei torti paurosi da, da, da persone come, come anch'io ogni tanto capita che incontri quello che ti fa, insomma, si comporta male. Però io ne sono molto consapevole, è sempre questione di tempo, nel senso che è un fatto proprio di legge energetica. Prima o poi quello che ha fatto gli si ritorce contro, non sarà oggi, sarà fra anche due anni, tre anni, perché poi ognuno ha il suo percorso spirituale. E quindi anche quella persona probabilmente deve imparare qualcosa, anzi no, deve imparare qualcosa anche lei. E forse quella cosa non gli deve succedere subito, ma gli succederà quando deve accadere. Ok? Quindi voglio chiudere questa cosa per la serie. Occhio a quello che fate in giro, come vi comportate, perché quello che fate poi torna indietro. Il focus universale è un tipo di intenzione diverso da quella ordinaria dove dal sforzarmi di arrivare a qualcosa semplicemente dico io vado lì e ho fede nell'universo che questa cosa arrivi ed è il focus universale che ti fa piegare la famosa quinta dimensione e far accedere alla linea di realtà desiderata. Poi ovviamente io spiego nel libro e anche nel corso la procedura per piegarla in maniera chirurgica, le tre leggi quantiche, cioè sono delle cose ma che in realtà vanno messe tutte insieme. E poi scoprirete che alla fine già fate queste cose, ma non sapete di farle. È così, lo fate già. Io mi incazzo quando leggo quello che dice, viene a fare il corso, mette attivo i poteri. È una stronzata, non è vero, ce ne avete già. Vanno solo usati con consapevolezza e ampliati, portati a un livello superiore. Basta, ah, è quello che dovete fare. Ok, Detto questo, se non ci sono altre domande, io vi ringrazio per essere venuti qui stasera, vi mando un abbraccio grande e ci vediamo prossimamente. Grazie.